Ecco, da questo momento la tua casa è già in vendita. E oltre alla tecnologia Toscano ci mettiamo passione e tutta la nostra esperienza. Per questo troviamo subito gli acquirenti. Per vendere casa velocemente e bene, Toscano, il gruppo che fa muovere gli immobili in Italia.